Perché lo schermo è diviso in tre? Le interviste triple si fanno così. Ma siamo letteralmente... Sì, ma tu lascia stare. <ride> Piantala! Bene. Ho analizzato le più profonde tecniche di intervista e studiato le tematiche più adatte per farci conoscere. Cosa scoprire... fai? Nei video virali non si spiegano le cose, si fanno e basta. Il web è la morte del contesto e noi siamo complici. Ma iniziamo. Nome? Scossa. Alpine. Giuseppe. Cripta, non si può neanche scherzare, capito? Età? Sarà uno su sì, sta intervista. Otto. Allora, sì, un attimo, eh? Giovanna d'Arco era del soprannome. Una volta mi hanno chiamato pupa elettrica. Genio, il basso medioevo, quando è che è finito? Musica preferita: death metal. Wow. un po' il pop, un po' l'hip hop, un po' il dance pop. Tutto quello che finisce con op, insomma. Country, E perché? Perché? Che... ci piace? Siamo noi a scegliere cosa ci piace? O è quello che ci piace a scegliere noi? Beh, siamo noi a... però... È aspetta. davvero libertà scegliere i propri gusti tra opzioni decise da... Le altre. domande le fa macabro! Se ma non possiamo idea. che indossare maschere preconfezionate, apparentemente diverse, ma in fondo tutte uguali, chi siamo veramente? Non siamo forse che pedine sacrificabili nel grande gioco dell'universo! Io non voglio essere una pedina! <ride> Risposta esatta. Bene, ora sapete qualcosa in più su di noi? Io Credo. non so più niente! Perché siamo qui? Che senso non ha? Non dimenticate tutto di lasciare un like e se una avete altre volta, domande. Affronteremo il dilemma senape o ketchup e le sue molteplici implicazioni freudiane. Mm. Non perdetevi! Mm.